Finalmente a casa. Aiuto! Aiuto! Aiuto! Ma cos'era quell'urlo? Mamma! Anessa, cosa succede? Devi tornare! Veniva dalla cameretta, andiamo! Andiamo! Stanno venendo cattivo. Hai visto? Anastasia si è trasformata in un unicorno, di nuovo con l'incantesimo, tu ti eri trasformata in un lupo, e adesso Anastasia è un unicorno. Cosa possiamo fare, Vanessa? Cosa possiamo fare per farla tornare Anastasia? Possiamo fare lo slime. Lo slime, è vero. Dobbiamo cercare. Gli ingredienti che l'unicorno ha nascosto perché io prima sentivo dei rumori strani, ma non capivo cosa fosse, stavo stendendo, era Anastasia che stava nascondendo tutti gli ingredienti per fare lo slime. Dobbiamo cercarli subito, ok? Sei pronta? Andiamo? Guardare cosa sta facendo Anastasia perché non ci dobbiamo fare scoprire, ok? Oddio, oh, ci ho visto per acchiappare ci mangiava tutti diventavamo tutte colorate anche noi cattive dobbiamo trovare un ingrediente dobbiamo mm. sperare che in questa camera ci sia un ingrediente adesso dobbiamo cercarlo dobbiamo cercarlo in questa stanza vai mm. qua Niente. Oh, devi essere veloce se no lei si mangia tutte le nostre Barbie Niente. Niente. sentila sentila la sento non la sento più. Oh! Oddio. È arrabbiatissima, Vanessa, muoviti. Ti devi muovere. Oh, cosa hai trovato? Il bicarbonato, sì. Abbiamo trovato un ingrediente, Vanessa. Abbiamo trovato il bicarbonato. Gli... Sì, mettilo qua. Tutti quelli che troviamo li mettiamo qua. Sentila che ci chiama, ragazzina. Mi sta pure facendo i complimenti. Oddio, e come facciamo ad uscire da questa stanza, Vanessa? Forse ci dobbiamo nascondere e lei entra. No, no, no. no. Scusa, so, so, no, no, no. lei entra, vede il bicarbonato ce lo porta via. Dobbiamo sbirciare. Aspetta, vieni, Vanessa. Difficilissimo riuscire ad andare a trovare gli altri ingredienti questo unicorno è veramente arrabbiato mm, come possiamo fare? riproviamo? ok mm? però abbiamo un'altra stanza che è più vicina ah giusto la cameretta proviamo ad andare in cameretta allora Eh? ok andiamo Riuscite ad entrare in cameretta? Missione compiuta! Ora, Vanessa, dobbiamo trovare l'ingrediente. Okay. Vai, Vanessa! Ah, ma... Prova! Ah, ma... sì. Cos'è? Sì. Vai, vai, amore, guarda! Sì! sì la spada! Zitta, sì, mamma, zitta! Zittissima! Oddio, è successo? Cosa è successo? Sono curiosa, devo andare a guardare. Ah, ma questo è sempre qua però, Ma allora non ci fa uscire dalle stanze È assatanata Non è un unicorno, un diavoletto Abbiamo Quanti ingredienti ci mancano? Allora abbiamo bicarbonato Il liquido E la ciotola e la colla Tre ingredienti sono tanti Un unicorno del genere Non ce la faremo mai Cosa? Parla unicorno per essere bello parla troppo male <ride> eh, un unicorno un po' strano Va è bene. Bello. è bellissimo però è cattivo dobbiamo farlo diventare buono dobbiamo muoverci a fare questo slime non ce la faremo mai Vanessa non ce la faremo mai io lo diamo in testa dai ci sto ah, dai, andata, via, via. andiamo in bagno come? Bagno, bagno, bagno, bagno, bagno, bagno, bagno. ha aperto la porta subito appena ci ha sentiti ma non è normale questo unicorno unicorno cerca di aprire la porta unicorno via ok Vane, dobbiamo guardarci intorno okay. in bagno Qua ci sono le sirene. Ciao sirene, ma come siete carine. Avete per caso visto un ingrediente per fare lo slime? No, no. Non abbiamo visto niente. Ok, grazie. Allora, Vanessa, qua cosa abbiamo? Lo shampoo, lo shampoo, lo shampoo, <ride> lo shampoo. un sapone, lo, lo shampoo, shampoo, shampoo, shampoo, lo shampoo e lo shampoo. shampoo. Aspetta. Eh. Ma questo ma è, è shampoo? Che shampoo no. è questo? <ride> Vanessa! Eh. E' liquido per le lentine! Sì, tre ingredienti! Evviva, prendilo, prendilo! Però ce ne mancano due! Ce ne mancano ancora due, la colla e la ciotola! Andiamo a posare questi! Dobbiamo riuscire a tornare in camera da letto! In camera da letto! Ok, andiamo! Sì, i denti! Come facciamo? Um, Come facciamo? Scusa, io sono un barbiere! Pompare fuori per c'è un incendio, c'è un incendio. Ecco, sì, ma via non si brucia più, <ride> Vediamo se l'hai convinta, eh. Vieni, Vanessa. Lei ride, ma noi siamo... Troppo terrorizzate da questa cosa Vero, vero, vero Non riusciamo a fare lo slime oh, cioè. non, non tornerà mai più Anastasia Ma... Resterà per sempre un unicorno arrabbiato No, dobbiamo farcela, Vanessa aspetta. Vieni, Vane Proviamo a vedere cosa sta facendo Mi sembra tranquillo aspetta. Nel corridoio. Ma aspetta, prima fammi verificare cosa fa a vedere, qua no, qua, qua nemmeno, qua. vediamo qua, oh, la <gasps> colla Vanessa, la, la corri corriamo, corriamo, corriamo, corriamo! Ah. ok Vanessina ci manca solo la ciotola, però ci manca una stanza abbiamo viste tutte, non c'è più niente, però l'ultima stanza è dove c'è, dove c'è il corno? Ascolta, Vanessa, dobbiamo fare una cosa. Tu ti devi fare rincorrere dall'unicorno e io devo cercare nella sua stanza, va bene? Eh? Controlla. Adesso andiamo a disturbarlo un attimino, così lui ti rincorre, ok? Amore, non avere paura. Vado in cameretta. Vai in cameretta? No, vado in bagno. Vai in bagno, sì. Andiamo, Vanessa, fatti vedere tu. Sì. Eccomi. Eccomi. Oh, vediamo un po'. Qua non c'è niente. Oddio, sta già bussando questo unicorno, mi sta facendo impazzire. Qua ci sono le barbie. Buongiorno, sposa. Come stai? Qua ci sono le LOL. Oh! Vediamo qua. No. Dove sarà? Dove sarà? No. Ah, eccola! L'ho trovata! Finalmente ho trovato l'ultimo ingrediente. Adesso devo uscire da qua. Come faccio con questa ciotola di vetro? Lei è qua dietro che bussa. Sarà nell'altra cameretta. Si starà mangiando le altre bambole. Okay. Chiudi. Le altre bambole. Ok, Vane. Ci siamo? Devi essere velocissima. Veloce. l'unicorno diventerà la nostra Anastasia, poverina! Okay. ok, comincia a girare! Dai, formati, ti prego, formati! Io rivoglio la mia bambina! E sì. la mia sorellina! vediamo Mi ancora un po' di liquido! Sì. Sta venendo! Si sta formando. Dai, dai che ci siamo. Intanto io non sento neanche più urlare. Secondo me è tornata Anastasia. Pensate sì. Dovrà formarsi. Sì. Speriamo bene. Sì, sì, che è uscito. Vediamo. Come il suo colore preferito. È vero. Quindi non può che non essere tornata Anastasia. No. Andiamo a verificare? Oh no. Oh, è tornata normale. Anastasia, amore, ciao, amore. Sei tornata Anastasia, amore mio. Tutto bene? Sì, ma con è il Niente, amore. Eri sotto incantesimo ed eri un unicorno. Eri un pomonello come unicorno. Ma tu non ti ricordi niente, vero? Ti volevi mangiare anche la Barbie. Ti ricordi però che noi abbiamo sentito urlare. Sì, ma chi è che urlava? La Barbie? Mm, sì? Uh, sì, io parlo. La Barbie parla!